Vi faccio una domanda Cosa si ottiene mettendo insieme il folle clown del crimine e il sindaco Grange di Gotham? Una sitcom davvero interdittuale